Ci troviamo nella Sala del Trono, del Palazzo Reale. Era un salotto per i Durazzo, era il salotto di Luca Giordano, perché qui eh, si esponevano tre grandi tele del grande pittore napoletano. Due sono ancora qua, sono il, eh, la contesa tra Perseo e Fineo, sulla parete ovest, sulla parete est invece... Eh, Olindo e Sofronia vengono eh, messi a rogo, una delle molte storie raccontate da Tasso nella Gerusalemme Liberata che diedero spunto ad artisti per soggetti di pittura. La sala, come dicevo, fu realizzata ehm, nel 700, nella prima metà del 700, negli anni 30 del 700 dei Durazzo e di quella fase possiamo ammirare ancora i, gli stucchi sulla volta con questi grandi satiri e satiresse che probabilmente un tempo non avevano questa eh, doratura così pesante e avevano probabilmente della, della policromia che poi fu soppressa dai Savoia quando invece negli anni 40 dell'ottocento trasformarono il salotto di luca giordano nella sala de del trono e si eh, fece venire da torino questo velluto rosso cremisi molto bello e mh, la sala fu ehm, completamente trasformata secondo il gusto del momento è un gusto eclettico tardo barocco che impronta sia la decorazione eh, a stucco che quella a legno intagliato soprattutto delle porte, delle grandi cornici e anche del baldacchino del trono. Il trono è stato realizzato ancora da Henry Peters, il l'ebanista inglese al servizio della Real Casa, mentre la balaustra attorno al, al trono arriva dalla reggia di Torino e un tempo decorava eh, la sala del trono della regina di quel palazzo. Ehm, il, la sala del trono, come ho già detto, eh, viene ripensata completamente negli anni 40 dell'Ottocento quando l'intero palazzo viene eh, trasformato dalla Real Casa eh, per assolvere a funzioni che in, in passato non aveva avuto, quella appunto di accogliere una corte, di accogliere soprattutto il il protocollo della, della, della Casa Reale che prevedeva luoghi come eh, certamente la Sala del Trono che non esistevano prima. E anche la prossima, dove vi sto accompagnando, la Sala delle Udienze del, del Palazzo assolve proprio a quel tipo di eh, funzione. Seguitemi.